8 novembre 1986 muore il politico sovietico Vyacheslav Mikhailovich Molotov. Unico fra i rivoluzionari bolscevichi a sopravvivere alle purghe staliniane degli anni 30, il suo nome è legato all'accordo con il ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop, il cosiddetto patto Molotov-Ribbentrop, siglato nel 1939, un trattato di non-aggressione fra la Germania nazista e l'URSS. Thank you.